Un saluto da Gerardo Paterna e ben trovato a questo nuovo appuntamento video prodotto esclusivamente per il blog gerardopaterna.com Oggi sono in compagnia di Fausto Maglia, responsabile marketing di Casavo, il primo instant buyer 100% made in Italy. Ciao Fausto, ben arrivato. Ciao Gerardo, buongiorno, grazie. Bene. Allora, due anni di attività no? industriale, di acquisto industriale di immobili direttamente dai privati con garanzia di acquisto entro i 30 giorni. Come stanno andando le cose? Le cose stanno andando bene, eh, cresciamo costantemente a ritmi che erano difficilmente prevedibili anche per noi inizialmente appunto. Siamo nati da meno di due anni con un anno e mezzo effettivo di attività commerciale e dai primi passi che abbiamo mosso sul mercato per capire se eh, il nostro servizio poteva avere un senso, oggi ci troviamo ad aver gestito quasi 150 operazioni immobiliari in entrata eh, con le vendite che chiaramente seguono il trend del, eh, degli acquisti e siamo passati dall'essere eh, due persone su una scrivania ad avere circa 45 dipendenti sparsi in quattro città e nel frattempo abbiamo raccolto anche eh, somme ingenti per finanziamenti bravo, per di questo carità. Questo è un bel argomento cioè state continuando a raccogliere soldi tanti è, un è un business che richiama comunque tanti ca eh, capitali vuol dire che di fatto c'è eh, fiducia, no? Gli investitori cosa si attendono e come si, insomma, come, come approcciano a eh, Casavo? Um, intanto, appunto, è un business che richiede grandi investimenti perché chiaramente ci troviamo a fare innovazione in un mercato in cui l'asset principale è molto costoso. Uh, e i nostri investitori si dividono in due categorie chi decide di uh, investire direttamente nell'azienda credendo appunto nell'innovazione che possiamo portare nel lungo termine sul mercato uh, e sono gli investitori principali quelli che ci hanno finanziato in quella che si chiama equity uh, e Scusami, poi sono, sono più eh, banche Uh, venture capital uh, investitori privati magari? Sì, non so. sì, la domanda è interessante. Mobili e ricche famiglie, ecco. Eh, la domanda è interessante anche per la configurazione del certo. mercato degli investitori in Italia che è composto da tanti family sì. office, okay. eh, però appunto in realtà la nostra compagine di investitori è molto variegata e molto internazionale. Uh, lato equity appunto il venture capital sicuramente è, uh, è, è ciò che domina e, e che ci ha permesso di raggiungere uh, certi risultati in termini di raccolta del capitale da quel punto di vista. Uh, Dall'altro lato abbiamo altri fondi internazionali uh, e anche una banca italiana che ha deciso di supportarci in alcune operazioni eh, che ci hanno permesso di raccogliere circa 40 milioni per proprio il finanziamento delle operazioni immobiliari. Posso fare un nome della eh, banca italiana? Nella banca italiana non posso non so, farlo. Ok, non va, posso bene, farlo. va bene, prossima, puntata, prossima, dai, puntata. Dai, prossima, prossima puntata. puntata. Senti, volevo parlare un po' di eh, tecnologia con te, tecnologia e eh, scalabilità del modello. Uh, diciamo che gli operatori negli Stati Uniti, quelli grandi, Zillow, Open Door, insomma si stanno uh, scontrando un po' con quella che è l'eterogeneità di mercato, cioè il modello funziona bene dove ci sono tante, casi, eh, tante case uguali da acquistare, quindi sono più facili da valutare. L'Italia, ahimè, è un mercato assolutamente eterogeneo. Eh, la tecnologia gli sta dando una mano eh, a che punto siamo per quanto riguarda la gestione dei dati e su quali piazze pensate di riuscire uh, ad approdare? Uh, il tema è, è estremamente interessante. Chiaramente noi abbiamo dovuto affrontare una fase in cui mh, dovevamo proporre il servizio eh, e farlo funzionare. Adesso la partita si gioca sulla tecnologia, ovviamente, ed è dove andremo a fare gli investimenti più grandi eh, nel corso dei prossimi anni. Um, il tema dell'eterogeneità del mercato uh, esiste uh, e chiaramente um, è facile da comprendere in Italia pesa di più che in un mercato come gli Stati Uniti, uh, lo stock immobiliare è più eterogeneo, um, quindi diciamo però c'è anche più spazio per l'innovazione. Uh, nel senso che uh, un piccolo miglioramento uh, pesa molto di più in Italia rispetto a un mercato come gli Stati Uniti. Uh, la sfida vera in realtà non è tanto sul modello tecnologico e sulla valutazione, uh, ma sulla raccolta dei dati. Uh, in Italia non c'è molta trasparenza riguardo a, uh, al transato e quindi per noi la grande sfida è andare a raccogliere i dati. Abbiamo diverse fonti che ci permettono di farlo e la prima e più importante è quella nostra interna. All'aumentare del volume di transazioni abbiamo sempre più feeling certo. di quello che è l'andamento del mercato. Eh, oltre a questo abbiamo stretto partnership con più di 700 agenzie eh, su Milano, Roma e adesso lo stiamo costruendo a Torino e Firenze dove abbiamo aperto di recente e questo ci permette di condividere con i nostri partner che sono agenti immobiliari eh, quelle che sono le, le transazioni reali eh, che vengono effettuate e infine c'è tutto il mondo dei comparabili, possiamo andare a vedere quelli che sono i prezzi di richiesta che, che ci sono sul mercato chiaramente lì c'è da applicare un, uno sconto che sì, è cioè differenza, certo, esatto, certo, la certo. differenza tra prezzo di richiesta e prezzo effettivo di vendita eh, però ecco la, la sfida è quella e, ed è una sfida che stiamo portando avanti con decisione Bene, in un mercato eh. che eh, prova a mettere un po' l'intermediazione alle corde eh, qual è il vostro rapporto con gli agenti immobiliari? C'è la possibilità di una relazione proficua, mi hai detto già che eh, state eh, stringendo accordi con oltre 700 agenti, eh, come funziona questa relazione d'affari? allora intanto il nostro approccio il nostro approccio è quello di una partnership abbiamo scelto fin dai primi giorni di non dotarci di una rete commerciale interna perché vogliamo appunto collaborare in modo stretto con chi è già sul mercato immobiliare costruendo insieme a loro quella che è l'evoluzione del, del mercato perciò per noi sono partner gli agenti immobiliari e il modello funziona sia in fase di acquisto che in fase di rivendita per noi quindi noi non rivendiamo immobili per conto proprio eh, per conto nostro nemmeno quando andiamo ad acquisirli direttamente dal privato okay. perciò in un caso siamo un partner sia in fase di acquisto al, all'agente immobiliare possiamo garantire quello che garantiamo al privato quindi rapidità eh, trasparenza e eh, solidità finanziaria eh, dall'altro lato siamo, riusciamo a generare mandati di vendita Uh, andando a intercettare che, quelli che sono gli immobili in vendita nel mercato dei privati e quindi in qualche modo li ridirottiamo uh, sulle agenzie immobiliari che sono alla fine parte della nostra rete commerciale. Beh, magari poi intervisteremo anche qualche vostro partner Molto, sì. per avere qualche feedback, no? che è poi la cosa che, che interessa tanto a poi chi ci sta seguendo. Ehm... Allora, volevo fare una, una parentesi con te eh, sull'innovazione, no? stanno arrivando sul mercato diversi eh, tipi di, di, insomma, di aziende che propongono anche una sorta di, di intermediazione ibrida, no? di digitale in parte o totalmente, volevo un po' capire qual era la tua visione su questo anche se diciamo, non è proprio nel tuo core business ma è, è insomma, collaterale rispetto certo. alla vostra realtà. Osserviamo con interesse chiaramente tutto quello che, che succede nel mercato. Eh, negli ultimi mesi c'è stata un po' un'esplosione di, di questi modelli, eh, segno che probabilmente lo spazio per, per l'innovazione c'è. Dal mio punto di vista mh, sicuramente eh, c'è ehm, una possibilità di intervento in quella che è la smaterializzazione de, dell'agenzia fisica, ok? Probabilmente quello è un costo che in certi casi non ha più molto senso, um, nonostante il lavoro dell'agente immobiliare sia ancora importante, come dimostra okay. il fatto che noi, che noi ci collaboriamo. Uh, quindi, appunto, probabilmente lo spazio c'è. In Italia assistiamo a una frammentazione uh, appunto ci sono tanti player diversi, magari sono ancora molto piccoli eh, dovrà emergerne qualcuno sì. che, che, domini, che domini la categoria um... Il Sud Europa probabilmente è un mercato interessante, eh, abbiamo visto appunto in altri mercati, ad esempio l'Australia, dove giganti come Purple Bricks certo. hanno dovuto eh, ritirarsi perché non, non riuscivano a far funzionare il proprio la propria propria Quella proposta. criticità, Sì, sì, il modello economico che alcune volte è proprio fragile. Sì, no? sì certo, esatto. Quindi... Diciamo che nel Sud Europa viene percepito come una, un costo a volte nemmeno sempre giustificato quello della sì. dell gente immobiliare. E quindi è chiaro che hanno una leva questi, questi modelli, eh, poi bisogna vedere se la leva è soltanto quella del, del prezzo, della scontistica o se c'è esatto. sì. effettivamente un'innovazione da un punto di vista tecnologico, sì, da un sì. punto di vista di, di sicurezza della transazione. Eh, dal nostro punto di vista ci collochiamo chiaramente in, in una nicchia diversa. Eh, noi abbiamo scelto di collaborare con le agenzie, proponiamo una categoria completamente nuova che è quella cioè, dell'Instant sta, Buyer. Cioè state creando proprio una categoria professionale nuova. Cioè. Esatto, esatto, è quella dell'Instant Buyer immobiliare. Eh, chiaro che in, questa, in questo affollamento di proposte, eh, che stanno nascendo tutte in questo momento, eh, magari il consumatore è un pochino disorientato, capisce che c'è un grande trend di innovazione ma non riesce a identificare bene eh, chi fa cosa. Quindi dal nostro punto di vista la sfida è quella di dire appunto che eh, noi siamo un acquirente diretto e la nostra proposta è, è diversa da quella, da quella degli altri, noi siamo già la soluzione quando si tratta di vendere la casa. Ok, L ultimo aspetto, in quali città eh, arriverete? Quindi abbiamo già, diciamo così, invaso Milano, Roma, Torino, Firenze, Firenze okay. sì. e Tor poi? Torino e Firenze sono le, le ultime, le eh, ultime, gli ultimi ingressi okay. nel, nel, nel nostro portfolio di città servite, eh, ci siamo da metà aprile e abbiamo già fatto le prime operazioni in realtà, Ho anche già concluso la rivendita in, in alcuni casi. Ehm... Um, Abbiamo sempre pensato che il nostro modello eh, possa funzionare in mercati ad alta densità immobiliare, eh, quindi altre città che possono essere interessanti, mi viene in mente Bologna, eh, per esempio che sicuramente ha un numero di transazioni simile a Firenze. Eh, eh, e poi ci piacerebbe provare a testare il modello su città un po' più piccole, quindi la tesi imprenditoriale che funziona bene in mercati grandi, però vediamo se magari appunto, cioè, ci può essere una, una domanda anche in mercati un pochino più piccoli, Parliamo sempre comunque di capoluoghi di, di provincia. Sì, ecco. parliamo sempre di capoluoghi di provincia, okay. comunque un numero di uh, transazioni che vale in, almeno sulle 3.000 okay. all'anno, uh, idealmente in città che siano vicine al nostro quartier generale, perché un tema è che... Stiamo inventando un mestiere nuovo. Sì, da fare un po' di sperimentazione, sapere esatto. cosa funziona e cosa no. Stiamo inventando un mestiere nuovo e quindi abbiamo bisogno, come dire, di eh, trasferire il, il know-how da Milano, dove siamo partiti, a tutte le città che andiamo, che andiamo a servire. Ottimo. Allora, per entrare in contatto, in contatto con Casavo, sito web casavo.com casavo.com casavo casavo okay. sì, okay. Siete avvisati sì. Grazie mille Fausto per la tua disponibilità ti aspetto in occasione magari di prossimi sviluppi ci racconterai cosa sta succedendo Molto volentieri, grazie per l'invito di oggi Benissimo Prima di chiudere voglio ricordarti che se hai un progetto, un prodotto un servizio innovativo per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello puoi scrivere a info-chio-gerardopaterna.com. Ti aspetto in occasione del prossimo video. A presto!